Ed eccoci di nuovo in diretta con il nostro Instant Focus. Prosegue la marcia di avvicinamento ai mondiali eh, di Qatar 2022. Ormai manca davvero pochissimo, una decina di giorni prima della partita inaugurale, quella appunto tra i padroni di casa del Qatar e l'Equador. Un'edizione questa di Qatar 2022 destinata inevitabilmente a entrare nella storia. Beh, innanzitutto per la collocazione eh, temporale non sarà il classico mondiale estivo come da sempre eh, siamo abituati ma non solo non c'è solo la questione eh, del calendario questa è un'edizione destinata a entrare nella storia per tanti altri fattori e direi anche per tanti scandali che hanno accompagnato questa edizione della rassegna ridata sin eh, dall'assegnazione ricordiamo naturalmente anche lo scandalo eh, delle mazzette della fifa che poi portò joseph blatter a dare eh, le dimissioni ma eh, passerà nella storia l'edizione di Qatar 2022 anche per un fattore economico perché è l'edizione più costosa di sempre e di questo parleremo con l'ospite che ci ha raggiunto nei nostri studi, ovvero Ilario Pensosi, direttore sportivo a cui do il benvenuto. Grazie, Grazie per essere vedere. qui con noi. Bell'invito Valentina. Grazie a te Ilario. Allora, abbiamo detto appunto un'edizione storica. Eh, ti chiedo ecco prima poi di addentrarci bene nella questione economica. Eh, una domanda così di introduzione generale. Ma ti piace questo mondiale eh, di Qatar 2022, appunto non il classico mondiale estivo, ma un mondiale invernale che piomba proprio eh, nel mezzo della stagione calcistica, interrompendo anche le competizioni nazionali? Un po' complessa questa risposta, mm -hmm. però. La questione è una: se uno deve avere il senso sportivo, per me non è un Mondiale da effettuare. Nella condizione di oggi, dove c'è la globalità dell'evento sportivo, ha un senso questo Mondiale, però è a discapito dei club soprattutto. Quando terminerà questo Mondiale, e poi bisogna anche constatare le conseguenze del post-Mondiale in casa, cosa succede a tutti questi investimenti che girano intorno. Eh sì, eh, lo vedremo perché gli investimenti appunto sono davvero consistenti. Okay. È stato ehm, deciso con ecco, questo piano maxi eh, di, di risorse eh, per la costruzione, beh, naturalmente, degli stadi, innanzitutto 10 eh, fatti ex novo più la ristrutturazione di un impianto che già esisteva, ma addirittura eh, è stata creata una città dal nulla: eh, la città che tra l'altro ospiterà proprio la finalissima, l'USAIL, eh, una, una nuova. Ecco, un nuovo eh, impianto anche da 86 eh, mila posti che verrà ridotto poi a 40 dopo il mondiale ma soprattutto un nuovo centro urbano che prima non esisteva e che invece ospiterà una popolazione pensa superiore a quella di Bologna e di Firenze quindi davvero un qualcosa di impressionante ma a proposito dei costi dei mondiali del Qatar li possiamo vedere anche attraverso eh, la nostra grafica facendo poi un confronto con le edizioni precedenti Ecco qui, mondiale, quanto mi costi? Beh veramente tanto e il, i costi sono esplosi soprattutto ecco a partire da Brasile 2014. Vediamo proprio il distacco tra i 3,6 miliardi dell'edizione di Sudafrica 2010, i 15 miliardi di dollari spesi invece nella edizione di Brasile 2014 fino all'esplosione appunto del Qatar 2022, 220 miliardi. Eh, una montagna di denaro, la possiamo eh, definire così, che ha una finalità naturalmente, ecco, quella di portare il eh, Qatar e soprattutto il mondo medio orientale arabo al centro del mondo eh, del pallone. Ecco, Secondo te questi max investimenti ehm, raggiungeranno lo scopo eh, che in realtà gli organizzatori si sono profissi? Loro raggiungono perché da questo mondo che ha un'immagine positiva verso il verso il loro, il loro ambiente, però all'intorno si sanno le finalità, si conoscono le conseguenze, si conoscono i rischi, si conoscono e si sì, nascondono tante sfaccettature per esempio i diritti umani, ma c'è anche il problema delle donne, c'è anche il problema religioso, c'è anche il diveto per i giornalisti di intervista in determinate zone, che sono tante restrizioni, per cui Blatter che tre giorni fa ha rilasciato un'intervista dove è stato un errore quando lui ha voluto questo mondiale fa capire il senso oggi del mondiale e della FIFA in generale perché avevo letto tre giorni fa che sono stati tanti attivisti LGBT che hanno protestato contro Azulico dalla FIFA per fermare questo mondiale. E Amnesty International è stato molto chiaro. Il mondiale della vergogna che ha fa far capire tante le contraddizioni di questo mondiale. Perché il senso dello sport è il senso del diritto, è il senso dell'equità, è il senso delle, delle opportunità e della parità. Che secondo me in questo mondiale è più un interesse economico verso il petrolio che il senso sportivo. Assolutamente, beh, si parla di, di sport washing, De... cioè appunto della opportunità da parte del paese organizzatore attraverso una grande manifestazione a livello globale di ripulire un po' eh, la propria immagine, di acquistare PIL naturalmente a livello internazionale. C'è stato anche un movimento eh, rispetto alla, alla questione ecco, dei, dei diritti umani che non vengono rispettati, un movimento di boicottaggio eh, di, di, di questa edizione eridata, poi in realtà non se n'è fatto più niente, ma soprattutto il rischio, ti chiedo, quando eh, poi ecco, arriverà il fischio d'inizio Tutte le questioni che tu hai citato, dal mancato rispetto dei diritti umani al mancato rispetto dei diritti dei lavoratori, io voglio citare un dato: 6500 morti nella costruzione di, di stadi e infrastrutture, vengano spazzati via, insomma, e si pensi solamente poi alla coppa, chi solleverà la coppa? Ma io, questo Mondiale, va di gran parte sulla scena del Brasile, che è stato più o meno un effetto simile, sì, anche lì i lavoratori eh, sono morti per costruire infrastrutture sia sportive che sul piano organizzativo strategico però dopo si smerge tutto perché le parole di Infantino per me sono molto forti per me un Presidente della FIFA non può dire si guarda allo sport senza pensare alle idee perché purtroppo lo sport è congregazione, aggregazione, inclusione quando tu come l'Iran che parteciperà allo Stato vieta alle donne di, di, di non vedere la partita è una questione molto forte, quando tu hai dei giornalisti che non possono fare interviste a una popolazione generale, eh, ha un senso, quando tu eh, vuoi fare questi stati ecosostenibili con eh, biglietti molto elevati, quindi saranno più insomma, capienze vuote e capienze massimali, mi sembra più mondiale per ricchi, mondiale per, per tutti, come sarò sempre il mondiale. Certo, assolutamente. È la grande questione di continuare a tenere insieme invece due fattori che ormai eh, procedono su strade molto diverse, quello eh, dello sfruttamento economico, quindi del guadagno da una parte, invece quello eh, della cultura sportiva, della socialità, dell'aggregazione eh, dall'altro. È un problema insomma che i vertici del calcio devono assolutamente eh, tenere presente. Ecco, eh, Ilario, invece tornando proprio ai costi ai costi ecco, del mondiale, abbiamo detto beh, uno sproposito di soldi investiti da parte degli organizzatori, 220 miliardi, ma ehm, questa è una questione ecco, di quanto in realtà poi eh, il gioco valga la candela, cioè nel senso quando una, eh, una nazione eh, organizza una grande manifestazione a livello sportivo, si parla di mondiali, si parla di olimpiadi, vengono ehm, tirate su delle infrastrutture, strutture, stadi, ma non solo, anche perché qua si parla di alberghi, di linee di metropolitane, che poi magari dopo alla conclusione ecco, della manifestazione in realtà eh, vengano mh, sprecate o non sfruttate fino in fondo e noi abbiamo voluto ecco, fare un paragone con i nostri mondiali casalinghi, quelli mitici eh, di Italia 90, che hanno portato anche alla ristrutturazione eh, di grandi impianti come San Siro, come l'Olimpico, però di certo una ristrutturazione non soddisfacente e alla creazione di nuovi stadi come il delle Alpi che però è stato smantellato praticamente meno di vent'anni dopo e il San Nicola di Bari che resta una cattedrale nel deserto fondamentalmente. Ecco quindi appunto il mondiale d'Italia 90 che è stato un grande successo dal punto di vista sportivo ma di certo non è stato un successo dal punto di vista economico come accade appunto in occasione di queste grandi manifestazioni. Ecco una riflessione generale su questo. In Italia la questione è Stato è preoccupante, perché bisogna adeguare il rapporto ad d'oggi sono tante leggi nuove, tanti regolamenti nuovi e adesso tutto deve essere all'avanguardia. La questione è Stato incombe perché non è un caso che l'80% dell'Italia dell risale anni 90% e a oggi non sono più sostenibili ed è la questione anche dei club, in Milano e Inter è un caso, sulla questione san c'è ancora una tematica forte tra il Comune, è stato anche il Ministro dell'Istruzione, il Ministro della Cultura, in tal senso. Su questo punto eh, hanno fatto un... cioè almeno eh, l'organizzazione di questo Mondale è stata impeccabile perché sono state all'avanguardia, adeguate ai rapporti d'oggi ecosostenibili, fatti come tale. La questione è il post, perché non so quanta popolazione, può, quanta popolazione lì può andare effettivamente a vedere la partita perché i prezzi sono spropositati per cui è un effetto transitorio per me determinato in quel rapporto del mondiale poi il post mondiale sarà più una questione relativa ai ricchi perché per me questi stati qui si sa che provengono da Petrofo la maggior parte de, de, delle risorse più che dall'organizzazione politica però lì eh, chi la organizza non ha, non ha tanti problemi sulla questione economica credo che risale più l'immagine più l'effetto sul governo che l'effetto sulla popolazione eh sì. che cosa resterà dopo i mondiali? di solito è una domanda ecco, che, eh, che si fa: tutti per me resterà poco che nulla perché oh. non so se si rifà un altro mondiale lì in Qatar visto uh -huh. le tante, la tanta complessità per me sarà un effetto che si smara col tempo come in Brasile e rimarrà degli stadi che si sì, saranno sfruttati per le partite di quel campionato ma non di più perché gli eventi lì è difficile organizzare visto le tante questioni che ci certo. sono, concerti e quant'altro per cui è solo una grandezza della, della, dello Stato che vuole fare emergere uno spirito di, di apertura verso il mondo quando non c'è lo spirito di apertura. Esatto, non c'è, è. È, è di pura immagine, immagine. di pura facciata. Assolutamente. Abbiamo fatto i conti in tasca al Qatar, abbiamo visto insomma quanti soldi sono stati investiti, ma dobbiamo fare i conti in tasca, l'hai accennato anche tu, eh, agli spettatori insomma, di, eh, di questo Mondiale, a chi eh, vuole appunto raggiungere il, il paese organizzatore e godersi eh, le partite dal vivo. Eh, io ti voglio mostrare attraverso eh, il, nostro, il nostro sito internet ecco, questa bella guida eh, finanziaria al mondiale, siamo sulla pagina eh, di, del sito di, di Gianluca Di Marzio, ecco, dai costi dei biglietti agli hotel, quanto insomma si viene a spendere per assistere dal vivo alle partite del mondiale di Qatar 2022 e non è affatto semplice eh, realizzare il sogno insomma, di, di vedere eh, il mondiale dal vivo in questo caso perché perché in Qatar costa tutto tantissimo tranne una cosa la benzina e naturalmente è ecco il perché il perché è presto detto però insomma dagli hotel ai costi eh, dei biglietti aerei veramente le cifre sono spropositate non solo i assoluto ma eh, contingente nel senso che ci troviamo lo sappiamo tutti in una situazione economica a livello globale particolarmente complessa e quindi pochissimi hanno le possibilità le risorse per dire mi prendo l'aereo mi organizzo un viaggio faccio dieci giorni e vado a vedermi magari anche semplicemente la fase dei gironi dal vivo ecco c'è a questo punto il rischio proprio eh, di un effetto stadio vuoto di seggiolini che non si riempiono per me sì, mm. perché io leggevo i prezzi in un container fuori Dubai, si leggeva sui 200-240 dollari al giorno, più o meno. E fuori, parliamo sul deserto dove c'è tempesta di sabbia, per non contare altro. Per me gli effetti sono spropositati, non so quanta gente al momento si possa permettere di accedere non soltanto a vedere le partite ma anche a stare lì un soggiorno bre a breve termine, due o tre giorni che costerà tantissimo. Credo che al momento, credo che si possa mettere il 30% della popolazione mondiale uno ad assistere partiti di questo calibro, per cui credo che su quegli 80.000 che tu hai citato prima, credo che se sia, si raggiungeranno i 30-40.000 posti è già tanto. Eh sì. eh, per cui, per, però se anche da considerare una, una questione... Che riguarda anche quanta gente può accedere, perché c'è la questione delle, delle, delle donne, eh, delle condizioni socio-economiche e poi delle restrizioni, che anche quello incombono sull'incidenza sul, sull degli spettatori in, certo. negli stati. Eh sì, sul bacino, poi certo, insomma, bacino. totale ecco che potrà effettivamente accedere tra questione economica e questione invece legata ai diritti eh, civili. Ecco, a proposito di costi, te ne voglio citare uno mm. su tutti, il costo del biglietto per la finalissima, eh, 1400 euro più 40% rispetto a Russia 2018. Ecco, io non, non ti chiedo questa volta una valutazione economica perché mm. l'abbiamo già fatta, ti chiedo una valutazione sportiva, ma secondo te chi saranno le due squadre protagoniste della finale di Qatar 2022, ma, sottolineando il fatto che purtroppo noi non ci saremo. Ma io, beh, sicuramente, Argentina e Brasile sono favorite. Uh -huh. Sulla sponda europea, la Francia e forse qualche sorpresa arriverà dal mondo africano. Vedremo, vedremo. Io, noi ci segniamo naturalmente sì. i tuoi pronostici. Mm. <ride> e poi alla fine del mondiale ti richiamiamo mm. per vedere se effettivamente ecco, sono stati confermati o meno eh, dalla realtà. Naturalmente, ecco, tu hai citato l'Argentina. C'è questo grande tema eh, di Leo Messi alla caccia di eh, Maradona, eh, gli manca una sola grande competizione da vincere, che è appunto il mondiale, mm. sollevare la Coppa del Mondo come il Pibe de Oro fece nel 1986. Vedremo se insomma a chiudere in modo trionfale eh, la, la sua carriera Abbiamo detto dell'Italia che purtroppo per la seconda volta consecutiva mancherà questo grandissimo appuntamento e eh, eh, sarà veramente una sofferenza per noi tifosi eh, vedere le partite degli altri e non partecipare direttamente a questa che non solo è una grande rassegna sportiva ma anche un momento di forte coesione eh, sociale e eh, la mancata qualificazione ai mondiali da parte dell'Italia ha un riflesso tra l'altro anche economico perché attenzione non dobbiamo sottovalutare questo eh, io mi sono segnata alcuni dati rispetto alla vittoria dell'europeo 2021, ecco pensa il valore della nazionale italiana era passata da 79 milioni del triennio precedente a 90 milioni del 2022 e quel successo europeo addirittura aveva influenzato in maniera molto positiva anche il PIL, non avremo invece in questo momento quel riflesso positivo da parte del mondo del calcio. Ecco io ti chiedo ovviamente al di là della delusione secondo te, in quanto tempo la nazionale riuscirà a riprendersi e a riconquistare un posto d'onore ed eccezione nell'elite del calcio globale? Eh, questa è una questione che io parlo da anni, uh -huh. perché il fatto di non accendere due volte il mondiale non è un caso, è la verità. Cioè, quando tu non all'effetto investimenti non dico nel calcio, nello sport. Io dico sempre che, la, che lo Stato è una cultura, la cultura sportiva poi viene dalla da, valorizzazione dei giovani, dai giovani e in mezzo della nazionale. Purtroppo c'è la questione stati, c'è la questione della valorizzazione dei vivai, c'è la questione dell'assetto strategico della società, strategica società e poi c'è la che incombe sulla nazionale. Perché Mancini ha fatto un miracolo nell'Europa, nasce una lingua che non si è spesso al massimo però c'è da dire che lui non ha tanta affluenza e qualità nella rosa. Forse con questo covid, la crisi economica ha portato qualche spiraglio: abbiamo messo già la Juve che, che già fa giocare tanti ragazzi, uh -huh. e la Roma. Però è ben poco. La nazionale dipende da quanti giocatori italiani giocano. Al momento non giocano tanti. Sappiamo che il campionato italiano, c è, c è, io ho letto un dato molto allarmante che in Prima Era, per visto che l'accesso successiva della prima squadra giocano il 90% stranieri e il 10% italiani, per capire come la situazione. È un problema della FGC perché deve mettere le norme in merito, cioè almeno fino a settore giovanile dovrebbero giocare, non dico tutti, ma l'80% italiani fino alla prima era e mettere almeno un obbligo che almeno nella prima squadra almeno 10-11 devono essere italiani, di cui 5-6 dal da settore giovanile. Se si vuole aprire una zona competitiva perché il fatto è allarmante che si riscatezza a volte di non andare di nuovo ai mondiali, non nella seconda o terza. Al momento questa nazionale per me non garantisce l'accesso alla qualificazione dei mondiali perché soprattutto in attacco non hai tante situazioni come nel 2006. Certo. Per cui se si vuole proprio che dire è la felicità di effettuare investimenti in tal senso con delle regole norme. Poi era anche dalla scuola, Bodi mi ha confortato tanto perché ha capito il problema reale e già il nuovo ministro dello sport sta provvedendo in merito perché lo sa che la situazione è generale. Abbiamo avuto anche tanti successi nello sport che non vanno nel calcio, ma nel calcio è una situazione veramente disastrosa. Poi ho letto l'ultimo dato ieri, il drop out, l'abbandono dei, dei ragazzi dai 14 ai 18 veramente veramente elevatissimo, però erano dei 65% assolutamente guarda io sottolineo anche la tua riflessione aggiungendo tra l'altro le parole di Malagò tu hai detto che eh, gli altri sport comunque hanno avuto dei successi sì. a partire ovviamente dall'atletica sì. eh, alle Olimpiadi la nazionale di volley che è tornata eh, sul tetto del mondo eh, dopo una ventina d'anni però lo stesso Malagò ha detto attenzione se sì, noi stiamo ancora sfruttando diciamo tutto il bene che abbiamo fatto negli anni precedenti però già dalla prossima Olimpiade da Parigi 2020, 24 io vedo una riduzione delle medaglie e tutto questo lo metto in correlazione al fatto proprio che non ci sia una cultura sportiva, non ci siano uh, strutture adeguate per favorire uh, lo sport, l'educazione fisica a scuola e poi anche un'altra tendenza, questo è molto interessante, al fatto che i ragazzi ormai lo sport non lo pratichino più perché hanno altri tipi di interessi legati soprattutto alla tecnologia. Oh, eh, questo è un grosso problema, cioè cercare di attirare invece i giovani a continuare a praticare sport perché è, è, è fondamentale insomma, esatto. il movimento per il benessere del fisico ma anche per la socialità. Speriamo, Ilario, ecco, che i vertici del calcio e dello sport italiano eh, trovino le soluzioni ecco, per recuperare l'interesse dei giovani. Esatto, perché io, essendo anche docente di scienze motore, eh, io da anni batto con la mia associazione perché... So, c'è stato un, un report fantastico su Rai 3 che è parlato proprio da cultura dello sport. In Francia si fanno quattro ore partendo dai sei anni fino ai 18 anni. Noi, da quest'anno, grazie alla Vezali, si è introdotto anche il docente in scienze motori, due ore a settimana anche nelle scuole primarie partendo dalle quarte alle quinte. Ma il primo, il secondo e il terzo ancora non esiste e abbiamo due ore. due ore. È un divario a con l'Europa, con il mondo sì. perché. Perché si fanno da quattro serie di sport con gli impianti scolastici sono l'avanguardia, c'è un impianti nuoti, l'impianto multisport. E quindi la cultura che dicevi tu si parte dalle scuole che è in prima cultura, per poi andare nel pomeriggio a far praticare sport quale qual esso sia assolutamente speriamo davvero yes, yes. perché è una grande risorsa sociale eh, del nostro paese e poi è anche una grande risorsa economica okay. perché è un dato che va eh, sottolineato e ribadito una volta di più eh, comunque il comparto dello sport naturalmente il calcio la fa da padrone influisce eh, per il 3,3% sul PIL mm. quindi ecco eh, stiamo parlando anche insomma proprio di eh, il benessere economico del nostro paese Ilario io ti ringrazio naturalmente per aver partecipato a questa trasmissione a questo approfondimento eh, sui mondiali di Qatar 2022 il mondiale più costoso della storia sarà un top o sarà un mm -hmm. flop <ride> lo vedremo insomma eh, lo vedremo purtroppo da spettatori ma comunque ecco, per gli appassionati di calcio ci aspettano delle partite che speriamo eh, ci facciano divertire e restino mm -hmm. davvero memorabili allora. grazie, grazie Ilario grazie a voi